Benvenuti a questa seconda puntata di DigitalTG. Oggi una notizia importantissima che ci arriva da WhatsApp. Arrivano finalmente i pagamenti. WhatsApp Pay. Che cos'è WhatsApp Pay? È uno strumento attraverso il quale noi potremo mandare denaro ai nostri amici o comprare prodotti e servizi. Andiamo a vedere l'annuncio direttamente dal blog. Vedete, il servizio per i pagamenti su WhatsApp è ora disponibile, al momento in fase di test di test. In Brasile. Guardate come funziona. Io devo mandare denaro a un mio amico, digito la cifra e gli mando il denaro. È una rivoluzione per i cittadini e per tutti coloro che comprano vendono prodotti e servizi. Alla prossima puntata di Digital TG.